in questo nuovo video, ci troviamo in una camera d'albergo, siamo a Roma. Siamo venuti tre giorni perché io ho qui un lavoro e quindi siccome mi occupa soltanto due sere e la mattina di domani, siamo arrivati ieri tra parentesi, ho chiesto a Jimmy e la Vale se avevano voglia di farsi tre giorni insieme a me, hanno accettato e quindi siamo qui. Ora loro sono ancora a fare colazione, sono salita prima. E basta, voglio portarvi con me un po' in giro per Roma per farvi vedere questa bellissima città. Questa è la terza volta che io torno a Roma, non sono proprio un'abitue. Uh, sono stata la prima volta tantissimi anni fa, forse è stato uno dei primi viaggi con Jimmy. E mi ricordo che è stato un viaggio molto particolare perché è stato veramente il viaggio in cui uh, ho capito che non camminavo abbastanza. Avevo iniziato da pochissimo il mio percorso nel fitness ed ero super focalizzata su uh, allenamento in palestra e uh, bodybuilding, salapesi eccetera e camminavo e mi muovevo in, gener in generale, pochissimo, un po' perché volevo limitare l'eccessivo consumo di calorie muovendomi troppo e eh, un po' perché io in realtà sono... Tendenzialmente pigra, poi il mio stile di vita ha cambiato, ok? Però insomma, a quei tempi ero abbastanza pigra e quindi uh, pigra slash senza forze c'è anche questo da considerare. E vabbè, quindi siamo venuti a Roma e mi ricordo che avevamo camminato tantissimo e io ero tornata da questo viaggio con i polpacci devastati. Allora da lì mi sono detta, no, devo incominciare a muovermi di più. Quindi ho cominciato a camminare, eccetera, e insomma, ora, ora sostengo anche Roma. E vabbè, questo era un piccolo aneddoto. Poi l'ultima volta siamo venuti, 2018, 2019, 2018... Ehm. Um, per due giorni io e Jimmy è stato veramente bello e sono delle foto stupende di, quella, di quei giorni perché una mia amica ci aveva fatto delle foto e eh, basta quindi questa è la terza volta niente quindi detto questo siamo arrivati ieri sera siamo andati a cena fuori con un'amica della Vale in un posto buonissimo, buonissimo. cena no. romana cicorie, carciofo alla romana, alla romana, carciofo. Alla romana, alla romana puntarelle, puntarelle e uovo mezzo alla fascia marinato al sake marinato al sake su oh. pane, crustolito da fare ci andrebbero le puntarelle a me piace con... Bello, ci piace Questo ci piace no? Loro sapevano che venivo io <ride> mm. Questa mattina colazione in hotel Colazione in hotel E qui veramente pazzesca C'è un'attenzione al vegano E Incredibile C'è cioè anzi ah, sì, c'è il soia san cosa io non ho mai mai visto e c'è tantissima scelta healthy dolce e salato super ovviamente ovviamente sappiamo dove andrò si sì? salute direi che abbiamo apprezzato Molto direi. E adesso siamo pronti ad andare, cioè io sono pronta, loro devono ancora arrivare. Andiamo a vedere Roma. Ecco l'imperatrice di Roma. L imperatrice di Roma, De noatri, imperatrice di noatri. Ma così è Niente, la mia l'ho fatta per me è un disastro Roma è perfetto per fotografare ovunque è pieno per fare shooting la mia l'ho fatta, portavo a giro Tim, ma rapporto? dove siamo arrivati? da là si scende da là qui c'è altri posti qui là là In centro città. Eh, eh, che poteva far Gimmico? Poi tutta questa in centro, turisti, laghine, moto. Magari chi viene da dopo... Eccoci qua in uno dei ristoranti con la vista più bella su Roma. Mi porto fuori. È stata ripoverata da quattro giorni, ragazzi. Eccoci qua. Guardate che vista non c'è, Ah, intanto quello ho già visto che è Villa Medici, già qui c'è un po' di Fiorentino, anche a Roma, e quello è il cupolone, e quello è il cupolone di San Pietro. Qui le varie cose che... Ah, allora, questa ah, è la matricola? Wow! Sì. Questa è una bella caprese. Spettacolo! Bravai. Però non datevi le spallate, una per volta. E io mi metto sopra. Togli la mano, dai. Oh, mi ruba la scena. No, vai, la fascia non si mangia. Oh, sono arrivati i rinforzi. Carciofre, anzi, carciofre pranzo romano wow pranzo per iniziare bello leggero mi piace pure. e poi dopo a seguire ci può scegliere la pasta spettacolo spettacolo, spettacolo. wow no aspettaci che... lì ah ok bella <ride> cosa Voi, vieni raga non trovo vado avanti 25 così ah. oh grazie Vai. fare qualcosa Sì, se non fosse già addentato next time piatto pulitissimo adesso faccio il mio il mio al parente va bene va bene salti in bocca alla romana prima volta curiosissimo prima volta mm. questo pomodoro oddio che buono no vabbè il suo pomodoro è spettacolare e come il che si conclude qua, forse cioccolare, penso di no. YEEE! Yeah! Team Roma! Yes. Team in... ahia... Yeah. <ride> ha dato una trambata al palo! Che <ride> dica, ti sei presa al palo un um, testo! Cos'è che stavo per dire? Team, facciamo fuori. Ah, Team in trasferta a Roma. Yeah. Yes. Io grazie. E Buona E America, wow Grazie mi una cosa No, serio. Porcaccio. No. no, no, no, mi sono salvare ancora. Ye! Yeah. Uno. Ah, sì, che ho aspetta, perché okay. cioè Mi della pasta. Rosa? Bella, però <ride> no, posso non lo so Ma cambia colore, facciamo un po' di no, non, cromio. Non il ah, blu è bella, Notte. eh. Ma non ti, wow. cioè, rossa davvero tira tantissimo. Ma è rossa? Wow, sono un davvero. solario figo. Buongiorno. <ride> Buongiorno! Direzione colazione! Il mio pasto preferito del giorno! Stamattina, visto il buffet, ci siamo divertiti a creare tutte e quattro le colazioni Americana dolce, italiana dolce, americana salata e healthy italiana, perché a noi piace comunque mangiare così Ce l'abbiamo fatta, missione allora, compiuta. Che sta roba, da mangiare, la sentita, <ride> bella <ride> vabbè, che ma Si lui. mangia, <ride> si mangia. Questa mattina andiamo in macchina. Buongiorno! Buongiorno. Buongiorno. Stamattina abbiamo deciso di andare in macchina, vogliamo provare questa brezza. Ma soprattutto, sempre, living on the edge. Abbiamo iniziato, siamo andati a lavorare, poi adesso ultimo pranzetto romano, stiamo, raggiung <risos> Sento molto la di <risos> stiamo raggiungendo la valle eh, in una trattoria che ci avete consigliato, ho lanciato una storia su Instagram e ho detto oh, consiglio il volo Rione Monti, visto che siamo vicino alla stazione e subito tazzan visto che sapete benissimo che io tazzan alla volta la Sherpay Evans, ok basta, e mi piace mangiare un po' così molto casareccio e quindi ora andiamo, poi beh, basta, poi salutiamo Roma e torniamo a casa da Lunina che è rimasta da sola ma per fortuna abbiamo comprato a Luna un ma qui le strisce? No? Dicevo abbiamo comprato a luna il dispenser per i croccantini quindi non c'è assolutamente problema poi soprattutto è rimasta da sola due notti quindi si sa autogestire e um, non la lascerei da sola di più <ride> sono stati giorni stupendi e ovviamente si è camminato tantissimo dicevo che la prima volta che siamo stati a roma um, me la ricordo tantissimo eh, perché era un periodo in cui io non, non facevo cardio, non camminavo e nulla e venire qui a fare tra quattro giorni di passi, centomila passi al giorno, fu veramente una cartina torna sole del tipo sì, ok, inizia a muoverti perché non ti possono fare i pol male i polpacci dopo aver soltanto camminato per la città. Ho provato questa sensazione questa settimana, quando andando a prendere la, la seconda cassetta di pomodori sono <ride> in mercato ho fatto è vero oggi scatto, è sabato niente mercato ho fatto uno scatto non l'avessi mai fatto ho avuto un crampo ho detto male male male male andiamo yeah, a pranzo vai sa ecco, fame ecco per rimanere andiamo a pranzo vicino ci mazze come ti portano il menù adoro wow, wow. Ah, questo è? è il mattone ah, wow. Gli agretti! Gli agretti ragazzi! Io non li mangio mai! Perché sono difficili da pulire, Sì? Tutto. mamma mia, Ah! In terra. Io li avevo guarda, avevo trovato una cassa al mercato la settimana scorsa, ho e l'ho guardata e ho detto agretti! Ah, davvero? Wow! Wow! Che fai? Te ne vai da Roma senza aver mangiato? E' polpetta, Yeah, yeah, yeah. Quanto urla Italia questo angolino! Questo shot, questo shot! <ride> che bello! Sì, ma... Sarebbe bello avere degli alberi così. Sono comunque molto composti, magari non nella ma accanto. Co team team Coppetta! <ride> spettacolo grezzo ha chiuso a milano quindi devo passare per il mancan troppo i suoi gelati le sue torte e tutto direttamente da palma di mallorca tom rider è arrivata a milano <ride> Minchia se stai sei, sei fuori di testa Sei fuori di testa Torniamo a casa <ride> Valigie, scooter Ognuno, e... suo. Ognuno suo Ovviamente Dov'è la tua valigia? Non si vede Eccola Valigia no, e io. Buona fortuna vuoi, vuoi darmi il sacchettino? No, non voglio darti nulla Ah, fai tutto tu Vai, Faccio andiamo Ciao, vado al mio, al mio bolide Facci vedere quanto sei figa Azzo quanto sei figa! Pronta per la doccia? Beh, beh, che stile!